Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho preso una piccola decisione per il canale, mi era rimasto un altro video, eh, però cominciava già a essere vecchio, ragione per cui l'ho cancellato e ho deciso che eh, perlomeno fino a quando non dovessi essere più, impegna più impegnato di adesso, cercherò di fare un video a settimana e nel frattempo di farvi vedere quello che ho, che ho girato la settimana prima. Spero di essermi spiegato eh, per cui ho cancellato il video super vecchio che rifarò tant'è che voi non saprete manco qual è e oggi ho scelto di rifare perché l'avevo già fatto vabbè, ma era rimasto appunto troppo indietro il eh, friendly tag cioè il tag dell'amicizia creato da ombretta eh, di cui vi lascio il link al canale anche se sono certo che soprattutto il pubblico delle signorine già la conoscerà e sono stato taggato dal mio Garo Garo, Luca non esiste Dico Garo perché Lui è Un, un adottato romano ma è innamorato di Roma Ormai si potrebbe definire romano Anche se purtroppo <ride> Il certificato di nascita dice altro e Che ha azzeccato Ha azzeccato moltissimo Questo tag Perché a me eh, come sapete Non piace farne troppi Però ci sono degli argomenti che Comunque se mi colpiscono E danno priorità rispetto altri tag che ho ricevuto Ho scelto di farlo anche perché uh, voglio, voglio salutare e poi magari parlerò anche di alcune persone Anzitutto voglio ricambiare uh, lo sponsor che mi ha fatto Il mio nuovo amico virtuale Deni Ma spero non solo virtuale che ha un canale SMR, quindi l'invito è rivolto a quei pochi dei miei iscritti che apprezzano uh, la SMR. Lui si chiama Tip Tap, Tap SMR e vi lascerò il link del suo canale in descrizione e forse anche come scritta vediamo se trovo una cosa del genere, una cosa decente e non del genere. <ride> Vabbè, poi volevo salutare. I miei ultimi due iscritti, che sono due, due amici che conosco di persona da pochissimo, di cui magari parleremo dopo, però intanto mando un bacione enorme a Fabio ed Enrico, Ti voglio bene. Ma iniziamo col tag perché altrimenti viene un video di 40 minuti e poi mi, mi bisticciate perché faccio video troppo lunghi. Domanda numero 1 chi trova un amico trova un tesoro. Cosa ne pensi di questo detto? Santa verità, poche volte veramente mi sono sentito molto bene in questa vita e in quei momenti ho sentito di aver trovato un tesoro. Il concetto d'amicizia per te, vuoi parlarcene? Allora, parto dal presupposto che secondo me... È un concetto abbastanza personale e sono il primo a dire che il mio è un po fuori dal mondo di amicizia e forse anche per questo che, che faccio difficoltà a provarla negli ultimi anni però secondo me anzitutto il primo ingrediente dell'amicizia prima ancora della sincerità stessa e la spontaneità nel senso che se deve essere sempre l'altra persona a cercarvi forse non vi sta tanto simpatica innanzitutto se si fanno troppe aspettative forse c'è ancora qualche passo in avanti da fare e su que per questo sto facendo anche un enorme lavoro su me stesso poi per quanto mi riguarda personalmente ci deve essere anche un minimo di, di fisicità Perché è vero, è vero tutte quelle pappardelle che è meglio dimostrare quei fatti eccetera eccetera eccetera Però un abbraccio Con cosa lo vogliamo sostituire? Un bacio perché no perché non esistono mica solo i baci di coppia sulla bocca ma sulla guancia con cosa lo vogliamo sostituire ragazzi miei cioè parliamone quindi spontaneità un minimo sindacale di fisicità sincerità anche perché no non va mai dimenticata e eh, soprattutto ragazzi si vede nella tempesta nell'amicizia perché è troppo facile essere amici di una persona che sta bene, eh, che è soddisfatta e realizzata sempre. È fin troppo facile. Lo so che si attira di più le persone così, però chi non ha bisogno di essere consolato, alzi la mano, mai. Domanda numero 3. Pensi di essere un buon amico? Perché? Mm. Fabio, Enrico, Marco, Danilo, Ambra, Federica e compagnia sono un buon amico. Quelli che possono commentare rispondono ai commenti No <ride> A parte gli scherzi Io penso di avere da dare Ok Penso di avere da dare sicuramente Tutto sta eh, Anche la ricezione dall'altra parte Ok Perché magari eh, Ci sono persone per esempio Che non sono fisiche per nulla Vanno rispettate come vado rispettato io con la mia visicità nel modo di fare. Ci sono persone che potrebbero fraintendere intendere eh, come dire la mia propensione a parlare, la mia logorrea, <ride> alcune battute perché magari non sono bravissima a farle. Penso di sì in linea di massima, però è una cosa che secondo me bisognerebbe chiedere agli altri. Quando per la prima volta hai avuto un vero amico? Il vero amico che ho avuto per la prima volta si chiamava Francesco, dico chiamava perché purtroppo non c'è più da circa 12-13 anni, perché non mi ricordo quanti anni avevo esattamente quando ho conosciuto. L'ho conosciuto durante un viaggio a Lourdes, quando ero ancora credente, e purtroppo è morto dopo circa due anni per una, in una malattia polmonare non so bene quale, però per me è stato un vero amico perché l'ho avuto per sempre. Credi che ci sia l'amico del cuore? Sì, credo che ci sia l'amico del cuore, che non tolga nulla agli altri, ma che per la sua unicità sia anche insostituibile. <coughs> Chi è il tuo più caro amico? Allora, in questo momento... Le persone fortunatamente a cui tengo di più sono... Uh, non c'è uh, un'unica persona a cui tengo di più. Ecco. Non sono l'unica persona a cui tengo di più. Prima di tutto ci, ci sono quelle tre storiche proprio per, per questione proprio di anni che ci conosciamo che sono Patrick, uh, Federica e Miriam. Poi quest'anno uh, ci siamo ritrovati con, uh, con Danilo che avete già visto nei vlog, magari vi metto qualcosa nelle schede. <coughs> e um, dopo qualche mese è arrivato Marco che mi è, mi è entrato subito nel cuore come amico poi invece parlando di, di persone più recenti ma che ho già nel cuore quando io ho sospeso il canale per un mese ho avuto modo di legare molto con Ambrastella che saluto e alla quale mando un bacione grande alla mia sorellina e <coughs> ho avuto modo di legare molto con Ambrastella e um, oltre ad Ambrastella diciamo che ci, ci, ci sono vabbè, svariate conoscenze candidate a diventare amicizie ma <coughs> le altre due che si sono aggiunte eh, nella realtà da pochissimo sono ehm, quelle altre due persone che ho nominato prima e cioè Fabio ed Enrico, che io considero amici per, anzitutto perché mh, Penso che una tappa prima o poi debba essere conoscersi di persona e fortunatamente Roma per me non è lontanissima e ci siamo riusciti. Poi in questo, in questo unico incontro per ora ehm, ci siamo trova trovati molto bene l'uno con l'altro proprio a livello di, di, di come dire, affinità intellettuale per cui per me anche se sono nuovi amici però sono comunque amici e questi poi come ho detto prima ci sono molte persone con le quali sto legando piano piano spero che ci conosceremo anche di persona anche perché la maggior parte si trovano fra voi iscritti e quindi vi saluto tutti e passiamo alla prossima domanda perché sto parlando troppo domanda numero 7 l'amico si vede nel momento nel bisogno? Sì, come l'ho detto prima è troppo facile essere Amici di una persona che sta sempre bene, alla quale va sempre tutto bene. È molto più difficile stare vicino a una persona quando è triste, quando si sente sola, abbandonata, perché magari come me hai proprio amici a distanza, no? E quindi la solitudine si sente di più. E proprio nel momento del bisogno, quando um, le persone non ti abbandonano, quando magari ti fanno anche piangere se necessario. Che tu vedi chi ti è amico davvero Cosa ti aspetti da un amico? Eh, mi aspetto di imparare a non avere aspettative Se poi si intende la domanda su cosa vorresti da un amico Allora il discorso cambia Cioè, Innanzitutto io sono una persona molto fisica come ho detto Quindi ho affinità con altre persone fisiche anche se rispetto insomma il, il punto di vista di tutti poi eh, percepisco l'amicizia dal momento in cui posso essere me stesso quindi eh, sia raccontare quelle che sono un po' le mie cosine e sia comunque avere la spontaneità fatta per ridere, per scherzare, per fare battute. Cosa che con una persona non amica non riesco Perché magari mi sentirei Osservato, giudicato. Sapevo Che avrei strapparlato, Quindi vi chiedo perdono se questo video sarà lungo Non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso Dicevo che eh, Non riesco naturalmente a scherzare Quando non c'è un'estrema Confidenza Perché solo che mi conosce può capire le battute Ecco Cosa sei disposto a sacrificare per un amico? Vi darò una risposta scontata uh, Il tempo ma Attenzione Se siamo amici il tempo non è più un sacrificio Sono io che voglio darti il mio tempo Perché con tutto il resto dell'umanità sono geloso del mio tempo Io non provo gelosia per le persone Provo gelosia per il tempo però eh, Non c'è cosa più preziosa che io possa dare del mio tempo Questo è il senso della mia risposta Cosa non sopporti e quindi può rovinare un'amicizia Le parole non dette Soprattutto quando non c'era nulla che impediva di non dirlo Mi spiego, impediva di dirlo se non mi si dice una cosa, perché in quel momento crea frustrazione, tristezza, eccetera, e quindi si vuole aspettare di star meglio, questo non rovina un'amicizia. Se eh, invece si aspetta il momento propizio per vomitarmi addosso cattiveria, eh, quella la rovina un'amicizia e anzi ti dimostra che non lo era mai stata. L'amico è colui a cui raccontare tutto, ma tutto tutto, ma proprio tutto, sì Sì, cioè perché se no, se c'è pudore, forse manca qualcosa per parlare ancora di amicizia eh, Lo può testimoniare particolarmente Ambra eh, con i nostri discorsacci su Whatsapp eh, Per i quali a volte mette le cuffie, perché se no... <ride> E se no temiamo di scandalizzare insomma la, la sua famiglia, sua mamma. Sei mai stato un amico non corrisposto? Eh! Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo parlare? No, facciamo che non ne parliamo. <ride> facciamo che non ne parliamo. La cosa più brutta, volontaria o no, fatta ad un amico. Oddio. Che ho fatto? Non lo so. Non lo so, sicuramente lo avrà fatto Perché non sono un essere perfetto Nella maniera più assoluta Non sono perfetto Sicuramente lo avrà fatto Però non lo so Veramente non lo so um, Si può perdonare un amico per un tradimento ricevuto? Allora, di solito Se io ho rotto un'amicizia Vuol dire che proprio Mm, non era il caso di... Mi è capitato di eh, gente che mi ha chiesto scusa Io le ho accettate e fino adesso ho fatto bene ad accettarle Molto raramente però, eh, attenzione, la gente preferisce sparire le grandi linee Credi nell'amicizia? Sto notare il gelunghio. Sto ricominciando mi piace pensare che le persone grazie alle quali ci sto ricredendo mi aiuteranno ad essere ancora più sicuro della cosa. Il tuo segreto per essere amici? In una parola che si aggiunga a quanto ho già detto. Esserci, esserci, esserci, esserci. da entrambe le parti però è eh, attenzione non una cosa univoca se no altrimenti non è amicizia è un usare <ride> che è una cosa brutta e diversa prima di taggare che è l'ultima parte del video volevo dire che ho scelto di fare questo tag perché mh, come alternativa al blog perché effettivamente mi è piaciuta la motivazione che Fabio ed Enrico mi hanno dato quando ci siamo conosciuti e cioè che si sarebbero sentiti un po un po costruiti no io l'ho accettata questa cosa perché si sa ci sono tutti costru, costruiamo un po costruiamo un po la, la la nostra immagine nei video perché perché alzi la mano chi fa i video quando, quando è triste e dell'elitto ce l'ha col mondo anche questa è una costruzione spero però uh, di aver reso minimamente giustizia a loro ad Ambra e tutte le, le altre persone che ho nominato uh, facendo questo video vi ricordo che in descrizione trovate il link del canale di TikTok smr Dani al quale ho ricambiato la sponsorizzazione a inizio il video e adesso tagliamo. Ragazzi, io non ho molte idee per taggare per questo video. Sono sincero. Però mi ricordo che, per esempio, c'era Christyle che mi aveva chiesto di essere taggata. Quindi, cara Christyle, ti taggo in questo video. Uh, vorrei vederlo rifatto da te. E poi non lo so se l'hai già fatto, Caterina. Comunque, voglio taggare anche te. Sontina F e poi mi è venuto in mente mentre ci pensavo voglio taggare Betta e Bonnie proprio nel vero senso della parola non solo Betta non solo Bonnie Betta e Bonnie quindi alter tag di coppia se vi va di farlo se vi va di rifarlo sono, sono un altro beta e basta così ragazzi il video finisce qui cercherò eh, di non farvelo durare troppo se così fosse perdonatemi e io vi saluto vi mando un bacione, passate uh, da TipTap que quelli che amano l'SMR, gli altri non passate, non mi scrivete critiche nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!